Ribadendo quanto detto nel mio precedente intervento, i debiti fuori bilancio verranno votati favorevolmente il riconoscimento dal gruppo del Movimento 5 Stelle, ricordando che grazie a questo voto sul groppone delle prossime amministrazioni, augurandoci ovviamente che siano in continuità con questa, eh, non ci andrà proprio niente, perché questa amministrazione ha votato centinaia di delibere di riconoscimento che erano state generate altrove e in altri tempi, se le ritrovate sul groppone e fare in modo che non arrivino a chi verrà ad amministrare la città in seguito. Grazie.